Allora, cambiamo argomento ma cambiamo anche approccio, nel senso che finora, per quasi tutto il corso, ci siamo preoccupati di come voler progettare o modificare o riprogettare un sistema informativo, diciamo custom, sulla base delle nostre esigenze, sulla base dei nostri processi sulla base dei nostri utenti, e così via. Quindi l'idea era, ho delle esigenze specifiche, imparo a costruire, perlomeno in una fase di analisi e di specifica, un sistema informativo che risolva quelle esigenze specifiche. Dopodiché non vogliamo, allo stesso tempo, reinventare l'acqua calda, per cui è possibile che il tipo di sistema informativo che ho creato per risolvere una certa esigenza dell'azienda X possa andare bene con quasi nessuna modifica o con poche modifiche anche l'azienda Y e l'azienda Z che fanno cose simili. Questo semplice ragionamento, basato sulla di fatto, riusabilità, e la risubilità è una conseguenza della similarità o affinità dei processi. Quando è che il sistema informativo che ho fatto per te va bene anche per me? Beh, quando i miei processi di lavoro sono simili ai tuoi. Se no, di sicuro non si adatta. Se io prendessi il sistema informativo che gestisce gli studenti di un'università americana, che funziona in modo completamente diverso dalle nostre, di sicuro non funziona per gestire le vostre carriere. Però probabilmente quello del Politecnico di Milano non sarebbe molto diverso dal nostro. Magari sarebbe completamente diverso come facciata, com ma i processi sarebbero gli stessi. Questo per dire che ehm, i sistemi informativi cioè, sono rivestiti sui processi aziendali. E quindi in funzione delle tipologie di processi che il sistema informativo gestisce, esistono varie, qui sono chiamate famiglie, tipologie di sistemi informativi, che a un certo punto hanno preso un nome, hanno preso vita propria, si sono trasformati molto spesso anche in prodotti di mercato. Ci sono certe esigenze dell'azienda che possono essere messe a fattor comune e dire va bene, queste esigenze di quell'azienda e di tutte quelle simili ad essa sono legate per sua natura a certi tipi di processi che si somigliano molto, sono addirittura identici, quindi si può pensare a un prodotto software, un sistema informativo generico, che poi l'azienda potrà comprare, adottare, utilizzare. Quindi sono nate una serie di tipi specifici, di istanze, di esempi, di sistemi informativi ciascuno dei quali gestisce un pezzo alcuni processi specifici che sono già pronti prodotti da acquistare, da installare, alcuni in casi open source in molti casi invece diciamo così, in abbonamento da qualche azienda che li prende, vi aiuta a customizzarli, installarli, gestirli Ma questo fa sì che eh, un minimo dobbiamo conoscere il panorama di questi prodotti che esistono in modo da poter poi valutare di volta in volta se ci può andare bene un prodotto esistente oppure dobbiamo veramente costruire un prodotto da zero oppure molto più probabilmente partiamo da un prodotto esistente e lo dobbiamo estendere o personalizzare ai nostri scopi. Quindi <coughs> cerchiamo di capire quali sono le principali eh, famiglie di questi prodotti questo se vogliamo in parte questa, questa chiacchierata questo capitolo ha anche una componente tassonomica cioè citarvi delle sigle dei nomi di prodotti che poi si sentono in giro e non si può pensare che uno non sappia neppure cosa vogliono dire No? Noi non entriamo nel dettaglio di cosa fa l'uno e cosa fa l'altro, perché per noi sono tutti tipi di sistemi informativi diversi, ma però cerchiamo di capire come si collocano tra di loro, no? a che livello sono, e così via. Eh, un modo di vedere i sistemi informativi è quello... Questa figura l'abbiamo molto velocemente accennata forse la prima lezione, della piramide di Anthony che dice che il sistema informativo, le caratteristiche del sistema informativo e dei processi che esso gestisce ovviamente sono sposate le due cose si può declinare in termini di livello organizzativo che è l'altezza della piramide e di funzione aziendale che è la base di questa piramide per cui per ciascuna funzione aziendale e qui ci sono varie fette ma poi ovviamente dipende dal tipo di azienda o i vari livelli, il livello operativo, qui è stata mangiata una parola il livello operativo, il livello del management, il livello strategico ad esempio e in ciascuna di queste caselle qual è il livello gestionale della funzione di accounting? controllo di bilancio Avvengono certi processi. Qual è il livello operativo della funzione di, manu di, di manufacturing, di produzione? È il controllo della produzione. Ingresso-uscita, calcolo di pezzi, costi di produzione, ordini commesse. Qual è il livello strategico della funzione di marketing? La definizione di nuove aree, nuovi mercati, nuovi tipi di prodotti. In ognuna di queste caselle possiamo immaginare dei processi che avvengono all'interno dell'azienda e dei tipi di sistemi informativi che li supportano. Quindi Anthony diceva, guarda che il sistema informativo si adatta a queste due varia macro variabili, il livello organizzativo e la funzione, e poi, però, all'interno della casella, per quella funzione e per quel livello, di fatto la funzione non dico che è definita univocamente ma è abbastanza ben, ben circoscritta. Il fatto che sia una piramide e non un rettangolo, o un prisma, insomma, che, va che si stringa in punta, sta a rappresentare che, man mano che sa salgo verso l'alto, la quantità di dati e di informazione che circola è sempre minore. È più sintetica. No? Okay. Infatti l'abbiamo visto, il problema vero dei sistemi di livello di management è riuscire a riassumere in pochi indicatori significativi il gran marasma che succede sotto ai livelli esecutivi. Questo è un modo di vedere i sistemi informativi. Ha un po' un difetto che mette sullo stesso piano tutte le funzioni. Mentre le funzioni stesse, alcune sono più specifiche, alcune sono invece più trasversali. Ad esempio la funzione di manufacturing ha senso in un'azienda produttiva, manufatturiera, non ha senso in un'azienda di servizi. La funzione invece di accounting ha senso per tutti. Per cui noi preferiamo per capire la collocazione dei sistemi informativi ragionare secondo queste tre grosse famiglie. Quindi una rappresentazione diversa, eh, grafica diversa, della stessa cosa. Sistemi informativi primari, sistemi informativi per la gestione e sistemi informativi per il supporto, o per l'attività di supporto, o di supporto. E li disegniamo a T e questa T ci aiuterà poi a ricordare a cosa servono e dove sono messi. In qualche modo questa T ha due assi, uno verticale e uno orizzontale. E orizzontale significa trasversale, significa comune, significa uguale per tutti. Quindi quando parliamo di sistemi informativi orizzontali, e sono quelli che noi metteremo sull'asse orizzontale di quella T, quindi quello per la gestione, quello per il supporto, sono sistemi informativi che tendono ad applicarsi in modo piatto, paritario, orizzontale, livellato a un ampio spettro di aziende, di case, di settori, di dipartimenti. Sono funzioni comuni. Mentre invece il livello verticale che è composto dai processi primari e quindi sistemi informativi per la gestione primaria, lo indichiamo verticale perché rappresenta la specializzazione. Quel processo che in senso verticale avviene su questa azienda mia, dall'inizio alla fine, è poco generalizzabile, è molto specifico No? quando si intende una soluzione verticale è una soluzione che risolve un problema dall'inizio alla fine ma quel problema lì non è applicabile a un problema diverso quando si invece usa il termine orizzontale è invece una cosa più generica che si applica a vari campi, a varie aziende a vari problemi diversi allora in questa T che cosa troviamo? alle processi management, Ebbene, sono quelli di cui abbiamo appena terminato di parlare, no? quelli il cui scopo è quello di facilitare la guida dell'organizzazione, quindi sono quelli che permettono di fare il controllo, la pianificazione, di definire gli obiettivi e verificare se sono stati eh, raggiunti. Controllare il corretto andamento delle attività e così via. Qui dentro ricade anche la cosiddetta business intelligence, cui, che va tanto di moda in questo periodo. No, la business intelligence significa, se non sbaglio avete anche un corso, forse l'anno prossimo per chi fa questo indirizzo su questo tema, ehm, significa cercare di estrarre dalla mole di dati che vengono prodotti a livello operativo, delle informazioni significative per livelli più alti, in modo algoritmico automatico. Quindi se vogliamo è un passo di automazione rispetto a quelli che sono i KPI o simili, cioè un, è, un, è il me, il, diciamo così, una serie di meccanismi che permettono di estrarre in modo intelligente, in modo automatico, degli indicatori che abbiano un senso di business da una marea di dati che, sono invece, che hanno invece solamente significato operativo sono eh, sistemi informativi di questo genere il ramo destro processi di supporto i processi di supporto sono quelli che forniscono qui c'è scritto in basso l'obiettivo, i servizi all'organizzazione servizi comuni Gestione finanziaria, gestione delle risorse, gestione degli spazi, gestione del personale, gestione della logistica, gestione delle ehm, risorse umane, quindi assunzioni, ferie, stipendi. Sono tutti servizi che hanno un impatto indiretto sull'azienda, nel senso che sono necessari, ma non sono direttamente no, l'aspetto produttivo dell'azienda, o, quindi di supporto, o servizi obbligatori, quindi obbligatori per legge, certe cose devi fare, devi fare il piano di sicurezza, sì. devi fare il bilancio consolidato pubblicato, quindi sono funzioni dell'azienda che sono indirettamente di supporto alla produzione, non direttamente. ecco sia quelli di, di gestione che quelli di supporto sono abbastanza neutri rispetto al tipo di prodotto, sì, ovviamente cambieranno in funzione del tipo di azienda, cioè appunto se, se sono una azienda manufatturiera, un'azienda di servizi un'azienda di formazione, un, che ne so un'azienda di media, giornali ma alla fine la gestione delle risorse umane ci dovrà essere e sarà molto simile sono delle persone, devi assumere, devi pagare devi formarli no? gestione del bilancio anche, cambieranno le voci ma alla fine il meccanismo è lo stesso quindi riconosciamo che in questi due rami esterni della T c'è una forte comunalità, somiglianza tra le esigenze di aziende anche diverse. Mentre invece nel ramo verticale, quello centrale, i processi primari sono i processi direttamente di supporto alla produzione e fornitura di prodotti e servizi. E allora è difficile fare degli esempi generali qua, dipende da qual è il mio prodotto, dipende da qual è il mio servizio. Quindi l'obiettivo è effettivamente gestire i processi che servono al cliente allora possiamo già immaginarci che se immaginiamo di avere un ipotetico catalogo di sistemi informativi esistenti la ramo orizzontale della T sia fatto di prodotti che sono applicabili in generale, il ramo verticale invece è molto più frammentato, perché va molto più nello specifico rispetto al tipo di azienda. Qui sono le stesse cose che erano scritte là. E il ramo verticale si declina, si frammenta, si divide, si differenzia molto in funzione del dominio di business, del tipo di business che viene fatto produttivo, processi, telecomunicazioni, finanza, banche e assicurazioni, commercio, vendita, utilities, quindi fornitura di acqua, gas, corrente, materie prime, amministrazione pubbliche, sanità. Eh, sono alcuni esempi: è difficile se studiamo i processi di gestione e quelli di supporto, Escludendo questi, è difficile trovare dei processi comuni tra due aziende appartenenti o tra due organizzazioni appartenenti a righe diverse di, questa, di questo elenco. Quindi i processi primari di un'amministrazione pubblica rispetto ai processi primari di un'azienda manifatturiera è veramente difficile trovare nei comuni. Ciò che hanno in comune saranno i processi di supporto, Ad esempio, come dicevamo prima, la gestione del personale, comunque ci sarà. Ma quella non a caso l'abbiamo messa come processo di supporto. Ecco, mentre allo stesso tempo tra le organizzazioni o aziende che ricadono nella stessa voce, nello stesso dominio, invece c'è molta somiglianza. Poi ognuno è geloso dei propri processi, li fa meglio dell'altro, eccetera, eccetera. Però in un certo senso ci sono delle serie, so, tutte le aziende manufatturiere avranno la gestione del magazzino, la gestione del, della produzione, la gestione dei lotti, la gestione delle distinte base e cose del genere. Che producono pezzi di metallo, o pezzi di plastica, o pezzi di legno. <ride> Poi ci sono alcune aziende, ad esempio sto pensando al settore delle telecomunicazioni, invece molto più standardizzato, quei tipi di prodotti sono molto più definiti, meno variabili, quindi alla fine fanno, fanno tutti la stessa cosa, nella parte centrale diciamo. Eh, quindi allora questa è la definizione che abbiamo già dato di verticale e orizzontale. Ciò che ci rimane come verticale, quindi, sono i processi che sono legati alla specificità del servizio o del prodotto proposto e non sono invece gli altri tipi di eh, processi. Allora, con questa precisazione, con questa, diciamo così, bussola a tre direzioni, supporto, gestione e processi primari, cominciamo a dare un'occhiata a che cosa si trova che cosa esiste in termini di sistemi informativi di tipi di sistemi informativi non è che parliamo dei, dei singoli prodotti venduti ma di cosa ci aspettiamo di trovare no? come tipologia di sistemi i processi di supporto questa è una possibile tassonomia dei vari processi di supporto che ci possono essere Amministrazione, gestione delle risorse umane, sistemi informativi, i quali a loro volta sono a supporto del resto. Un'azienda che faccia, che ne so, stampa di fotografie, ha come processo primario quello della stampa, ma avrà bisogno di un sistema informativo che gestisce la contabilità, gestisce gli ordini, gestisce le vendite, eccetera. Quindi il sistema informativo di per sé è un processo di supporto. Il sistema informativo in sé deve essere gestito. Non è che basta metterlo lì, le persone che lo seguono, lo progettino, eccetera. Così come la contabilità. È un costo, ma è un costo al servizio del processo primario e quindi qua all'interno ci sono le varie esempi no? di, di, di funzionalità che ci possono essere. Ecco, più entro nel dettaglio di queste scatole, più mi accorgo che i processi diventano sempre più indipendenti dal tipo di, di azienda, dal processo primario che l'azienda sta svolgendo. E quindi posso immaginarmi dei sistemi informativi per l'amministrazione, la gestione, la contabilità, ma li vedete anche, che so, si sentono pubblicità in radio, ecco, che dice, ah, compra quello, paghi fatture e stipendi, no? ne sono alcuni che, la standardizzazione di questo settore, so, fa sì che questi software siano venduti anche, faccio un esempio, Buffetti che fa cancelleria, ha il loro software per fare fatture, paghi stipendi per piccole aziende tanto standardizzato, diventa un prodotto retail, non personalizzato, non personalizzabile, che non richiede personalizzazione. È chiaro che se devo fare la contabilità invece di un'azienda molto grande, dovrò prendere un prodotto di una, di una levatura diversa che sia maggiormente adattabile, va da sé. Così come la gestione delle risorse umane, anche molto... Dipende ovviamente quanto conta, qual è il livello, le differenze molto, la fanno molto il livello tecnologico dell'azienda, cioè se le risorse umane tendono a essere molto indifferenziate oppure se tende a essere importante la formazione, lo skill personale. No? Allora le, le meccanismi di gestione sono molto diverse. Eh, se sono persone che po poco differenziate come, come skill, alla fine vanno bene queste funzionalità qui, dove la gestione e il planning sono quelle principali, chi mando dove quando, no? poi quanto mi costano, eccetera. Diverso invece in che abbia messo una componente più di, di conoscenza, di know-how, la formazione, deve, qui, qui, qui manca, manca molto in questa figura della gestione delle risorse umane la formazione, formazione, qualificazione e riqualificazione del personale che di solito dovrebbe stare sotto il cappello delle risorse umane. Magari sta sotto il cappello delle risorse umane dal punto di vista organizzativo, ma dal punto di vista del sistema informativo non è integrato. Cioè il sistema informativo che gestisce le risorse umane, gli orari, i turni, le ferie, eccetera, le promozioni, i livelli stipendiali, tutto quello che vuoi, gli incentivi, ma poi non ti gestisce magari la formazione, quella lì viene fatta a mano. Viene fatta comunque, ma non viene gestita da quel sistema informativo, anche perché è molto più specifica, è molto più difficile da generalizzare. Qui dietro ci vediamo la testa dei produttori di software che dicono «Dov'è che di, di, di, disegno il confine del mio prodotto?» Che sia sufficientemente piccolo da poter essere standard e applicabile a tante aziende e sufficientemente grande da coprire un'esigenza non minuscola da coprire un settore dell'azienda. Quindi ci sono, poi, sono nati poi prodotti no, che vanno a coprire queste parti. <coughs> questo signore qui è Pacioli, no? che è stato forse l'inventore del primo sistema informativo, ha inventato la partita doppia, questo signore, nel 1500 scarso, a 1400 erotti, ha inventato per la prima volta un modo standard di fare delle cose. Cioè ha definito, guarda, per le entrate e le uscite le segnaliamo così, ben due colonne devono quadrare i totali. Da allora le cose sono evolute molto fino ad arrivare appunto agli standard eh, internazionali, europei, su come deve essere dato il bilancio. Questa è la manna per chi fa un sistema informativi ti vendo un sistema informativo per l'account, per la contabilità, che rispetta le norme. Se tutti devono rispettare queste norme, se io faccio il sistema informativo riferito alle norme, va bene per tutti. Quasi. Tutti quelli che non hanno delle esigenze particolari. E quindi, vabbè, poi ci sono varie tipologie di questi... Sistemi informativi per l'accounting e hanno varie funzioni al loro interno, ovviamente. Dipende verso chi è rivolta quella determinata funzionalità. L'accounting può avere un aspetto istituzionale, cioè la contabilità, così come la espongo, la faccio vedere, produco dati per gli investitori e per le, le autorità pubbliche, faccio il bilancio, faccio le comunicazioni pubbliche, eccetera. preparo le certificazioni, le pubblico. Diverso, l'avevamo già accennato prima, è invece la funzionalità di accounting per la gestione, ma queste sono più difficili da standardizzare, quelle istituzionali invece sono totalmente standardizzabili. Così come posso avere invece un accounting compartimentalizzato, in cui separo la contabilità in funzione delle varie eh, settori verso i clienti, verso i fornitori ad esempio verso i fornitori la parte di, di acquisto ci sono dei processi questo per quanto riguarda l'accounting la prima colonna no, di quella tassonomia che abbiamo fatto vedere la seconda colonna è quella delle risorse umane quante e quali persone mi servono, e quindi ho necessità di persone aggiuntive, devo assumere, devo ricercare persone, ho, brutta parola da usare sempre, esubero di persone, quindi devo riuscire a ricollocare le persone che ho in funzioni diverse, quindi la pianificazione del personale significa rispetto al personale che ho oggi, il lavoro che dovrò fare domani, per il lavoro che devo fare domani, il personale che oggi è adeguato, va incrementato, va ridotto, va riqualificato, cioè deve imparare a fare delle cose nuove, no? e questa è una delle funzioni della gestione delle risorse umane, al di là del, proprio della gestione dei contratti, delle risorse, eccetera, ovviamente questa parte di amministrazione, ferie, stipendi, eccetera, c'è, Che è, no? Perché, se vogliamo la parte essenziale, ma non è l'unica perché l'insieme di risorse umane non è un insieme costante. E poi c'è la parte di gestione, la funzionalità di gestione all'interno dei processi di risorse umane, che è tutta la gestione, oggi si parla di gestione delle competenze, Quali sono le competenze che sono necessarie a portare a, a gestire un determinato processo? Voglio fare un prodotto o un servizio. Quindi questo lo realizzerò con certi processi. Per gestire questi processi, quali sono le competenze necessarie? E quindi facendo ancora un passo indietro, chi ha queste competenze? Quindi le persone vengono un pochino viste come sacchi che contengono al loro interno delle competenze. Quindi possono essere spostati a seconda di cosa contengono dentro un po' brutta la visione gestionale, ma è questa. Competenze che possono essere acquisite attraverso la formazione, attraverso l'esperienza, attraverso certificazioni esterne, che poi permettono a persone di, io scusate ma non riesco a usare il termine risorse umane, alle persone di essere impiegate no? In, eh, nel supporto, nell'esecuzione di processi diversi. Questo è, se vogliamo, una delle funzioni del, del Rosso Umane, dovrebbe essere, perlomeno. Poi, come processi di supporto, troviamo anche, dicevamo, l'Information Technology. Information Technology, intesa sia come i sistemi informativi, i server, ma soprattutto oggi come l'office automation. Devo avere la corrente, devo avere la rete, devo avere il wifi, devo avere il PC, devo avere le postazioni, devo avere le licenze, affinché le persone possano lavorare. Una serie di requisiti di base, di minimo, poi ovviamente dipende dal tipo di azienda, ma l'infrastruttura tecnologica, informatico-tecnologica, di supporto alle attività. E anche qua si può parlare di pianificazione cioè che cosa mi servirà l'anno prossimo quanti nuovi pc dovrò comprare preferisco comprare dei portatili da dare ai dipendenti o dei computer fissi da tenere in ufficio cosa devono farci? la produzione ossia mettere in campo nuovi sistemi informativi, nuove reti, nuove macchine, e poi l'operatività, cioè mantenere vivo e funzionante ciò che c'è. Questo è un settore che amiamo di nicchia, però di fatto in ogni organizzazione è necessario qualcuno che se ne occupi, non stanno lo su da sole queste cose. E mentre la parte di produzione, quindi deployment, messa in campo e di operazione, mantenimento in vita, eventualmente potrebbero essere subappaltate all'esterno, quelle di pianificazione si spera di no. E questi sono, appunto, per darvi un'idea sui processi di, di supporto. I processi di gestione... Se vediamo c'è una domanda un po' interessante o provocativa, ma quanto sono automatizzabili i processi di gestione? Quanto sono standardizzati? Qual è l'algoritmo del, del manager? Il manager è una, è una persona che, ha, che svolge un certo ruolo come in catena di montaggio o ci mette nel suo? Eh, un po' dipende dai casi in realtà. Vabbè, qui eh, torniamo al discorso della piramide, e ci fa semplicemente vedere i vari tipi di management, che è quello strategico e quello invece di controllo, di controllo che tutto sia a posto. E se ci chiediamo, ma la tecnologia che cosa sta facendo? La tecnologia sta gradualmente permettendo l'automazione di funzioni partendo dal basso, L'automazione industriale tende ad automatizzare il più possibile dei livelli operativi, riduce la necessità di personale che svolge funzioni operative, automatizzandole o con strumenti informatici, o robotici, meccanici, eccetera. Ci sono ovviamente alcune parti che non saranno mai automatizzabili, però la tendenza è quella. maggiore efficienza, maggior controllo, maggior ripetibilità, minori costi. E poi, e poi ci sono anche i processi superiori, sovrastanti, no? in questa piramide, che in parte sono suscettibili di automazione, di essere mangiati dal sistema informativo o da, dal sistema IT in generale, perché il sistema tecnologico. Eh, a parte il prendere la decisione finale, molti dei calcoli, delle valutazioni, dei confronti, che dovevano essere fatti a livello di, di, di management, oggi possono essere sostituiti, ad esempio, dai sistemi di business intelligence, in parte, in buona parte, che in qualche modo preparano già tutte le informazioni per poter prendere decisioni. Mentre prima avere le informazioni era un, era un lavoro in sé, riuscire a capire cosa sta funzionando, cosa sta facendo, cosa non sta facendo. C'erano troppi dati, dovevo gestire, dovevo le persone, dovevo avere i singoli caporeparti, parlarli, trovarli una volta settimana, capire e poi dopo decidere. Adesso posso decidere sulla base di una manciata di dati, perché questi dati mi arrivano già sulla scrivania è un po' idealizzata ovviamente questa visione, però è quello che sta succedendo in questi anni in cui dall'automazione di fabbrica si sta arrivando all'automazione di ufficio, che non vuol dire automatizzare, togliere la macchina da scrivere e mettere Word, quello è già successo 30 anni fa, significa automatizzare le parti, le attività ripetitive che avvengono a livello manageriale. Ai manager ovviamente questo non piace, eh? come non è piaciuto agli operai, l'introduzione della robotica e dell'automazione. Vabbè, non mi interessa, cioè, il discorso che stiamo facendo qua è un discorso ovviamente tecnologico e null'altro. Però l'introduzione di questi sistemi informativi per il management effettivamente comincia a mangiare parte di questi processi, a gestire da solo parte di questi processi. e comincia anche forse ad attaccare in un futuro, non troppo lontano, anche la parte di pianificazione strategica. Qualcosa che mi suggerisca quali prodotti o quali mercati conviene affrontare, o in che cosa convenga investire. Se pensate a alcuni settori, come quelli finanziari ad esempio, banche, assicurazioni, cose di questo genere, questo livello qui, di management, già non esiste più. Cioè, fa tutto il software. Pensate ai software che investono in borsa, in, in automatico. Hanno bisogno solamente di un po' di supervisione, e poi fanno da soli sulla base di algoritmi, dati, modelli matematici, eccetera. cose che invece prima richiedevano tante micro-decisioni, micro-operazioni. Lì è più facile perché è più strutturato il business, il meccanismo. Quindi su questi processi gestionali che fino a non troppo tempo fa erano abbastanza esterni ai sistemi informativi, cioè non esistevano quasi l'idea di avere sistemi informativi per la gestione, adesso stanno cominciando via via ad espandersi. <coughs> Vabbè. Eh, e quindi, come sempre, parti dal supporto e poi vai alla sostituzione. Prima il sistema informativo, il primo livello è di aiutarti a svolgere il lavoro che svolgevi prima e poi in parte, se riesco, anche a so sottrarti del lavoro facendolo, automatizzandolo, cioè facendolo fare dal sistema informativo, automatizzandolo. Ad esempio, l'aiutarti era aiutarti nel calcolo e nella definizione di questi fattori. Eh, I critical success factor non li hanno inventati dopo aver inventato i sistemi informativi, c'erano già come tecniche di gestione, solo che erano molto più, eh, sviluppati manualmente, era più una tecnica appunto manageriale, strutturata, darsi una struttura nella gestione. La differenza oggi è che i dati ti arrivano già pronti prima invece bisognava un po' inventarseli e andare diciamo così, in modo più qualitativo oppure se uno voleva veramente i dati doveva sudare molto, faticare molto per ottenerli. E questo è essenzialmente il ciclo che viene gestito, ma lo conosciamo bene. Ecco, per tornare alla domanda come dicevo provocatoria di prima. In quali casi si può formalizzare e formalizzare il primo passo per automatizzare un processo decisionale? Eh, ci sono le teorie che dicono che le decisioni sono di vari tipi. Ci sono decisioni non strutturate, che vengono prese senza alcun, in modo soggettivo, quindi senza poter essere formalizzate. Ci sono d'altra parte le decisioni che possono essere prese in modo algoritmico, ripetibile. Pensate a tutta la gestione di un magazzino. Tutto il mondo della logistica. Ormai è stato tutto algoritmicizzato. Quando devo comprare, quanto, cosa, da chi, esce fuori dal programma. Mentre prima era un'arte, ormai... Tutte le decisioni che ci sono da prendere, per il 99% escono fuori da un algoritmo. Poi possono essere iterate a mano, corrette, ma eh, e di fatto si tratta di fare supervisione a un algoritmo che fa il lavoro. Oppure ci sono delle decisioni che qui sono definite come semistrutturate, insomma, questi signori hanno definito come decisioni semistrutturate, in cui è chiaro o è noto, è definito, è deterministico quale sia l'output <coughs> e sono in grado di descrivere il meccanismo, il modo la regola con cui tu prendi dec la decisione anche se non sono ancora capace a formalizzarlo come una formula, come un algoritmo nel 2015 è difficile distinguere per noi un algoritmo da una regola, queste cose sono degli anni 70, L algoritmo significa che io sono in grado di disegnare, significa, disegnare un diagramma di flusso, una serie di passaggi che mi portano al risultato, una regola mi dice qualcosa di definito ma non così preciso. Qualcosa che mi dice, guarda, allora, se negli ultimi tre anni, o tre mesi facciamo, eh, che so, le vendite di questo prodotto sono andate via via aumentando, allora per favore pianifica l'aumento della produzione del 10%. A noi sembra un algoritmo, in realtà per poter applicare questa regola ho bisogno di accedere a moli di informazioni, di dati. Cosa che quando questi signori hanno inventato questa classificazione non era possibile. Non era neanche concepibile negli anni 70 poter avere accesso diretto a tutte le transazioni degli ultimi anni. Due, magari anche con dati di mercato, incrociarli, vedere. E quindi sapevi come farlo, ma per farlo ci serviva una persona che con giudizio riuscisse a leggere vari tipi di indicatori. Ecco, questa parte qua, <coughs> via via... Con la potenza e l'intelligenza maggiore dei sistemi di elaborazione, comincia a essere, diciamo così, gestita dai sistemi informativi. Beh, qui ci sono alcuni esempi ai vari livelli operativo, manageriale e strategico, quindi tre livelli della piramide: di, de di decisioni di tipo strutturato, semistrutturato o non strutturato. Come dicevo, il classico esempio di definizione strutturata è totalmente algoritmica è la gestione del magazzino, delle scorte. Mentre una semi-strutturata è l'acquisto-vendita invece di obbligazioni. Non basta la formuletta se è maggiore di x, devo avere un minimo di visibilità-criterio. Lo posso descrivere qual è il criterio, ma eh, per applicarlo ho bisogno di molte informazioni, anche complesse, da incrociare. Quindi ho bisogno o di una persona che ci mette il ragionamento, oppure di un meccanismo, un algoritmo molto più complesso. Oggi, oggi parlano di big data, tutte queste cose qua sono tutte big data. Cioè dovevo tante informazioni, devo metterle insieme per sintetizzare. Oppure la parte operativa, io ho un giornale, un settimanale, devo scegliere la copertina, ogni mese devo uscire con una copertina diversa che c'è di algoritmico lì, niente, è artistico, è una scelta relazionale, a che cosa do importanza, come lo rendo, eccetera. No, non c'è un generatore automatico di copertine del Times, per fortuna. E così via per i livelli più alti. Ecco, se noi andiamo a ragionare su queste parti, questa... tabella ci dice sull'asse orizzontale quanto è strutturato il tipo di decisione strutturato, semistrutturato o non strutturato sull'asse verticale mi dice qual è, è, quanto è, è strutturato il tipo di informazione alla base delle decisioni che devo prendere e quindi posso avere delle decisioni strutturate facili, algoritmiche che lavorano su dati totalmente strutturati, allora è totalmente automatizzabile, quello del magazzino. Ma potrei anche avere il caso in cui la decisione è strutturata ma l'informazione su cui lavora invece non è molto strutturata. Io so esattamente che cosa fare, ma qui dice l'accettazione del cibo in un supermercato, allora questo va valutato, però il cibo non ha dei parametri così quantitativi con il numero di pezzi, il peso, la qualità, eccetera. Quindi richiede, no? sono delle informazioni più complesse, meno strutturate e quindi meno facili da automatizzare. La macelleria del supermercato va a vedere le cose prima di accettarle, non le accetta in automatico. No? E invece, quindi la decisione saprei come farla, ma il dato, l'informazione che ho a disposizione non è così preciso, non è inquadrabile in una scheda. E viceversa, sulla, la parte di sinistra di questa figura eh, rappresenta invece i tipi di decisioni che, richiedono, che sono poco meno strutturate o poco strutturate, e quindi in qualche modo sono o supportate, ma non completamente rimpiazzate dal sistema informativo, quindi qui parla di open loop, sistema informativo che fa una parte, e poi, poi c'è l'umano che finisce il lavoro, lo chiude, fornisce altre informazioni per le elaborazioni successive, non è totalmente automatizzabile, oppure semplicemente non c'è nulla da fare, e quindi a livelli bassi cosa può fare il sistema informativo? È di fatto... Fa gestione documentale, quando non posso automatizzare il processo o gestire il processo in alcun modo perché i dati che ci sono non sono strutturati, non, sono, non arrivano in forma informatica, eccetera, faccio il lavoro d'ufficio: archiviazione, gestione dei documenti, invio, ricezione, e così, e... protocollo e cose simili. Che sono comunque funzioni di supporto supporto ai manager, ma comunque mi limito a livello di supporto e non, di fatto non faccio nulla a livello manageriale. La decisione la prende no? il, il manager. <coughs> Quindi questo è un campo in crescita, perché cresce la capacità di gestire conoscenza da parte dei sistemi informativi, e la gestione della conoscenza è diretta conseguenza della capacità di gestire molti dati, molte informazioni, perché purtroppo il sistema informativo, essendo un oggetto meccanico stupido, non può rappresentare la conoscenza in termini, diciamo così, intelligenti, so una cosa, so fare una cosa, ma la conoscenza per lui è l'analisi di un insieme, di una, di una tendenza, di un insieme di dati che porta in una certa direzione. Ecco, la parte verticale, che è quella più variegata, dicevamo che è quella dei processi primari. I processi primari, lo ricordiamo, sono diversi a seconda del settore aziendale, del dominio in cui l'organizzazione opera. Ad esempio, se prendiamo quello... Diciamo che è più facile da capire. Quel settore manifatturiero. Abbiamo dei modelli che sono ormai consolidati da decenni, ecco, non posso dire secoli, ma ci siamo abbastanza vicini. Di modelli di orga organizzativi, operativi, sui quali. Si sono poi basati sia ai sistemi informativi, sia eventualmente anche degli standard di rappresentazione delle informazioni, e dei processi. Quindi è un, un ambito altamente strutturato da questo punto di vista. Eh, Un'idea di base può essere quella di adottare modelli basati sulla catena del valore. come base per costruire il sistema informativo che lo gestisca. Il sistema informativo non parte mai da zero, parte da un processo, da un modo di fare le cose. Allora, il modello della catena del valore parte da una visione a processi, ad attività no? dell'azienda e eh, permette essenzialmente di modellare l'accumulo dei costi nelle varie trasformazioni che il prodotto eh, attraversa, fino a definire qual è il costo dell'esecuzione di un processo, non necessariamente di tutto il prodotto, ma di ogni singolo processo, in modo da poter poi ragionare sul margine e quindi definire il prezzo di vendita del prodotto. Quindi questa è una figura che rappresenta una generica catena del valore, generica perché si applica abbastanza, anche se ovviamente come tutte le cose può essere personalizzata, dove il costo lo vediamo come somma di due contributi, attività primaria e attività di supporto, entrambe costano. Le attività di supporto sono infrastruttura, le risorse umane, la tecnologia, acquisti, eccetera. E le attività primarie invece sono le trasformazioni che in sequenza diciamo, il prodotto subisce. Dalla logistica di ingresso, quindi procurarsi e far arrivare le materie prime, le operazioni, logistica di uscita e di consegna, marketing e vendite e poi servizio post vendita. Tutti questi rettangoli si sommano e costituiscono il costo complessivo di un processo, legato all'esecuzione di un processo, a cui sommando il margine di guadagno ottengo ovviamente il prezzo, quindi il valore finale di questo processo. Il valore che porta l'azienda ovviamente è questo margine qui. Se uso questo modello ho i sistemi informativi che possono partire da questi valori e ho il sistema informativo che gestisce la logistica di ingresso e porterà fuori dei valori che sono relativi al costo, al numero di pezzi e quali sono avrò una parte del sistema informativo che gestisce questo, eccetera. se un modello come questo che è abbastanza generale un pochino personalizzabile ovviamente dovrà essere perché dipende da quali sono i processi operativi se ne ho uno, se ne ho molti se faccio una linea di prodotti, se ne ho molte, dovranno essere ovviamente personalizzabili, ma a parte questo, questo tipo di, di rappresentazione è in grado di gestire molti processi verticali nell'ambito manufatturiero, perché proprio per definizione il manufatturiero è caratterizzato dalla trasformazione di materie prime in prodotti lavorati, semilavorati o, fin o finiti. Quindi questo modello è stato definito apposta per questo tipo di settore aziendale. L'organizzazione aziendale segue questo modello. Non è solo un modello concettuale, ma poi i reparti dentro si chiamano così. E quindi eh, può essere usato come base concettuale per definire i sistemi informativi. che si possono a questo punto occupare di ciascun segmento della catena del valore e specializzarsi. No? Questo viene chiamato application portfolio perché puoi avere un'offerta di vari tipi di applicazioni, ciascuna delle quali si va a concentrare su un pezzettino della catena del valore. Se i pezzi sono quelli, allora... Posso avere un modulo che si occupa de acquisti, della logistica d'ingresso, un modulo che si occupa della produzione, un modulo che si occupa della spedizione, eccetera. Messi insieme possono costruire una catena del valore comunque complessa che sia applicabile al settore manufatturiero. Poi, magari non tutte le aziende hanno bisogno di tutti questi pezzettini: o li sfruttano nello stesso modo è per quello che serve una modularità che possa permettere di avere applicazioni diverse per le varie fasi e ciascuna applicazione sia in qualche modo personalizzabile a livello di processo e adesso vediamo poi chi personalizza <coughs> in modo che poi messi insieme siano in grado di gestire l'azienda nel suo complesso quindi anziché dire Qual è il mio processo di produzione complessivo? E costruisco il sistema informativo. Dico, allora, il mio processo complessivo è riconducibile a questo modello? Sì. Se è riconducibile a questo modello, io avrò varie fasi. Ciascuna fase può essere coperta da un modulo applicativo che è pensato specificatamente per quella fase. E quindi vado a cercare di mappare in qualche modo i miei processi con le funzioni offerte dall'applicazione. Questo vuol dire che in alcuni casi io avrò un'applicazione, un modulo di un sistema informativo, che mi va già bene perfettamente così com'è. In altri casi lo dovrò adattare. Adattare cosa vuol dire? Vuol dire che mi prendo un consulente, che di solito è legato all'azienda che mi fornisce il software e gli pago tot settimane di lavoro per dire guarda che però in realtà questa cosa la voglio fare diversa e allora modificami il software in modo da, da adattare il software ai miei processi oppure la terza possibilità è quella di adattare i miei processi a come funziona il software <coughs> sì io questa cosa l'ho sempre fatta così il software invece la pensa in modo diverso che ne so il processo scambia due fasi, fa una prima dell'altra, e mentre io la faccio al contrario. Mi cambia la vita cambiare il processo, ma magari no. Allora, alcune volte, e purtroppo succede spesso, che le aziende devono adattare i propri processi alle caratteristiche di un modulo software. Nel bene e nel male. ovviamente chi vi vende il software vi dice che è nel bene ciò che fanno i diciamo fornitori di questi pacchetti software e dicono guarda che il mio modulo di che ne so, gestione della logistica in uscita implementa le best practice è una parola magica di fatto noi implementiamo queste cose in, con questo processo perché abbiamo valutato che questo processo in qualche modo incarna le best practices delle aziende che funzionano meglio. E allora il nostro modulo abbiamo deciso di implementarlo così. Quindi il vantaggio che tu avrai nell'adottare questo modulo sarà quello non solo di avere un software che ti fa delle cose, ma di migliorare anche il tuo processo. Perché poi il tuo processo seguirà, sarà diverso da prima e sarà per virgolette, migliore perché è adeguato alle best practices di mercato questo è il discorso che vi fanno quando ve lo vendono ovviamente, ha un fondo di verità, ci sono dei processi standardizzati per cui ha senso copiare da quelli che lo sanno fare meglio, standardizzabili, facilmente standardizzabili, è chiaro che invece ci sono dei processi specifici dove entriamo nel verticale del verticale, dove il mio processo specifico allora mi dispiace o perlomeno non voglio no? questo, allora dovrò richiedere per forza una personalizzazione. I vari fornitori di sistemi informativi sono più o meno aggressivi da questo punto di vista. Hanno in qualche modo in mano il bastone e la carota, o meglio, due bastoni. Perché quando tu hai bisogno di un sistema informativo per coprirti un bisogno primario, un processo primario, e il modulo a catalogo, che già ha un suo costo, che è fatto di tanti zeri, non ti va bene al 100%, non c'è bastone carota, ma c'è bastone 1 e bastone 2. Bastone 1 cambia i tuoi processi, bastone 2 pagami tanti soldi affinché io modifichi il, sistema, il modulo del sistema informativo. E sapendo che la scelta che tu fai oggi te la terrai per i prossimi 20 anni, minimo. Perché sia cambiare l'organizzazione, sia pagare una personalizzazione, sono operazioni che ti costano così, tante, così tanto che tra due anni non ci ripensi. Ti costano in termini monetari, ma anche in termini organizzativi, ovviamente. E Quindi non cambio poi fornitore del sistema informativo, il quale fornitore diverso avrà ovviamente dei processi leggermente diversi, quindi dovrò ricominciare da capo. Diciamo che fa meno male decidere di trasferire un'azienda da, un, da uno Stato a un altro che non cambiare un sistema informativo o decidere di adottare un sistema informativo. Perché è pervasivo, poi alla fine ogni cosa va fatta secondo quella logica. Ok, eh, la prossima volta entriamo più nel dettaglio vedendo qualche esempio poi di come si chiamano già, già questi moduli, no? tenendo presente il ragionamento generale. Quindi noi abbiamo ancora tre lezioni, che userò appunto per fare esercizi e poi per riposarci gli esercizi finiamo un pochino questa chiacchierata, cioè un pochino più leggera rispetto. a Vi saluto.